L'esperienza eh, si sta rivelando un successo. Conoscere gli altri, di accogliersi. Positivamente così ho conosciuto anche persone. Beh, trovo molto importante il progetto.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 Mi aiuta insomma così, sono molto cambiata, perché prima ero molto chiusa, non parlavo tanto e adesso mi sono un po', un po' aperta. La proposta del RIA è stata accolta molto favorevolmente ed è stata una bellissima esperienza, perché persone che mai si sarebbero avvicinate o comunque che avevano anche delle differenze di varie nazionalità grazie a RIA hanno trovato il modo di venire a lavorare insieme agli altri volontari in cose le più diverse si sono ben inserite nel gruppo di volontari per qualcuno è diventata quasi una famiglia